Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video di cultura giapponese Allora questo è un video estremamente importante in cui parlerò di un argomento di vitale importanza Risponderò a uno dei quesiti milionari che affliggono voi cari fan di questo meraviglioso canale Se volete scoprire qual è lasciate un mi piace e continuate a guardare questo video Allora e ragazzi questo quesito milionario è ma perché? Perché? Perché in Giappone c'è così tanta censura, ossia i... Eh, sono ricoperti di mosaici meravigliosi Allora, speriamo di aver detto tutto In modo da avervi fatto capire che cosa stessi dicendo E di non venire demonetizzato Allora, questa è una domanda che, devo dire, me l'avete chiesto un sacco di gente anche un sacco di miei amici mi ha chiesto il perché E come se io fossi un esperto che potessi dare delle spiegazioni al riguardo Allora, premetto che io non ho mai visto nessuno di questi filmati Quindi... Non so di cosa sto parlando, però eh, dopo aver fatto varie ricerche riesco a darvi eh, una risposta a questo quesito. Allora, la risposta è perché in Giappone la tecnicamente illegale e quindi coprire i è, con un mosaico è una soluzione per cercare di andare, eh, cioè una specie di escamotage per evitare di andare contro la legge. Come dice l'articolo 175 infatti del codice penale nipponico è vietato la distribuzione o vendita di materiale indecente questo video invece lo è. Ma allora voi vi chiederete: ma come mai ci sono così tanti in Giappone? E la domanda è lecita. E questo è il motivo è perché ci sono delle varie interpretazioni di questa legge. E quindi se quelle zone, insomma. Mm -hmm, qui sono ehm, coperte diciamo che il materiale non è più considerato materiale decente ma è quasi materiale educativo direi e quindi è una questione alquanto ambigua me ne rendo conto pure io però ragazzi cerchiamo di uscire da questo baratro in cui mi ci sto ficcando dentro con entrambe i piedi Vabbè, eh, quindi una domanda che è ma allora scusate ma se bisogna coprire quelle zone quanto bisogna coprirle perché comunque avrete notato se siete degli esperti di uh, materiale Che ci sono dei vari livelli con i quali quelle zone sono coperte Cioè ci sono più quadratini, meno quadratini, dei quadratini più grandi, dei quadratini più piccoli Quindi insomma mh, bisogna fare delle varie distinzioni E, e quindi allora c'è, ci sono delle organizzazioni in cui tutti i dipendenti sono lì a guardare materiale dalla mattina alla sera per essere sicuri che non ci sia nessuna cosa eh, esposta che possa poi andare contro la legge la verità però è che queste organizzazioni non, non è che sono dei legislatori o lavorano per il governo quindi non sanno neanche loro esattamente che cos'è indecente o che cos'è indecente quindi è questo sottile limite tra cosa è considerato decente e cosa non lo è e quindi questi grandi espertoni mettono i quadratini in base al loro personale livello di decenza di che cosa considerano una cosa decente che cosa secondo loro è una cosa indecente, e questo succede non solo per i filmati, magari quelli che guardate su certi siti, non Youtube ma magari youtube, e quindi non succede solo per quei filmati lì, ma anche per i film mainstream. Infatti, eh, se voi guardate magari Netflix, magari intanto ci sono dei film con delle scene lì. Di... Le stesse scene in Giappone saranno ricoperte o da mosaici o da sfumature accurate. Mi chiedo se Sharon Stone avrebbe fatto lo stesso successo Tra l'altro ha detto che si era incazzata a morte quando ha visto il film Perché le avevano detto che non si sarebbe visto, vabbè E quindi avrete sicuramente notato che questo livello di pixel è diverso E per questo è perché praticamente questi lavoratori che... Guardano questi film per vedere che sia tutto bello censurato Cercano di pixelare il meno possibile Poi però qualcuno viene arrestato perché ha pixelato troppo poco E allora poi si ricomincia a pixelare di più e via così È praticamente tutta una specie di spirale di quanto si può censurare Infatti come ha detto la simpatica Mio Il governo giapponese ha delle priorità E io dico ma scusate ma queste persone non hanno niente di meglio da fare Che discutere se cos'è decente e indecente Io credo che ci siano davvero altre priorità non questa e poi scusate cioè alla fine non è che se metti un po' di mosaico risolvi la situazione magari sono io però con un po' di immaginazione vabbè andiamo avanti, io non ho mai visti quindi non, non, non posso parlare ma io sono sicuro che però a questo punto molti di voi si chiederanno ma scusate io ho cercato nel dark del web io ho visto un sacco di materiale giapponese che invece non era stato eh, pixelato com'è possibile allora eh, ci sono delle varie eh, opzioni allora, L'opzione allora, numero uno è il fatto che comunque quel film che tu stai guardando erano molto di nicchia gli amatoriali quindi non li hanno censurati, oppure gli autori verrebbero arrestati. È un po' come quello che è successo a quel fotografo Leslie Key che è stato arrestato per aver fatto uscire un, un, un libro in cui praticamente era molto spinto e si vedevano i vari personaggi che sì. venivano sì. e, e non è insomma. Mm. Vabbè, tra l'altro eh, notizia particolare, lo stesso fotografo che sia me che altri miei amici se volevamo comparire in quel libro. Fortunatamente. Non ci siamo finiti e abbiamo detto tutti di no E quindi comunque in ogni caso la risposta a questa domanda perché esistono anche dei film non censurati È perché comunque se per caso la compagnia che vuole fare questo film ha una sede all'estero dove è legale Allora possono stare tranquilli, non vanno contro la legge perché è una compagnia estera che lavora all'estero E quindi la domanda sorge spontanea Ma com'è che non fanno tutti così quando devono fare questi tipi di film. E il motivo è perché in realtà è una cosa che io sinceramente non mi aspettavo: molti giapponesi preferiscono eh, il materiale censurato a quello non censurato, perché dicono che è un po' quel velo non vedo che un po' fai tutti questi giapponesi eh, manovalanti. E vabbè è così non, non so che dire Ma e tra l'altro altra gente invece mi ha detto Che, ha detto che se vogliono vedere com'è fatta una patata Basta che vanno su eh, Dei siti stranieri o cercano Straniere se vogliono vedere Proprio nello specifico tutto eh, Dettagliato però hanno detto che comunque Spesso i giapponesi si affezionano davvero A è un po' come il mondo delle idol In realtà c'è cioè, questi giapponesi Che comprano tutti questi filmati in realtà Si affezionano alle loro attrici quindi Preferiscono vedere un'attrice giapponese Bella pixelata di cui hanno i Interesse e sono legati quasi Non chiedetemi in che motivo Che vedere una straniera che manco conoscono e Non capiscono cosa dice Eh oh ragazzi, eh, paese che vai, usanza che trovi Comunque in ogni caso Io penso e anche penso molti di voi Dopo aver visto questo video Che questa legge sia abbastanza inutile E spendere dei soldi per avere delle persone Che controllano che i materiali Siano belli che mosaicati mi sembra un po' una stupidaggine e non credo che il governo dovrebbe preoccuparsi di queste cose perché alla fine se è pixelato meno il materiale è sempre praticamente materiale. Si va per lì. Non vedo questa differenza tra decenza e indecenza perché ho sentito, non ho visto che comunque in alcuni di questi video pixelati li vedono fare le peggiori cose Vabbè ragazzi scrivetemi che cosa ne pensate voi nei commenti Ditemi se avete mai visto uno di questi video pixelati ma sono sicuro di no perché noi siamo gente di un certo livello E noi ci vediamo al prossimo e fantastico video Ah, e sul canale a cazzo, se non mi seguite andate qui, domani uscirà un video con Lilletta in cui potete vedere delle immagini specifiche riguardo a questo argomento. Quindi mi raccomando iscrivetevi anche all'altro canale e un abbraccione da Seba. Scrivetemi anche nei commenti se volete che parli di qualche argomento che vi potesse interessare o se avete dei dubbi sul Giappone che volete che vi svelo. Un abbraccione da Seba. Parliamo di Gaccia e oggi appunto per l'appunto sono in un altro negozio di gaccia perché proprio ormai di gaccia non ne possiamo più tra l'altro ho scoperto che in inglese le chiamano anche lucky drop perché praticamente è fortuna caduta e allora adesso decido di provarne una appena ho messo i soldi in questa macchinetta qui sto per girare per le persone adulte la misteriosa gaccia e allora giriamo e vediamo cosa ci è uscito adesso io voglio aprire la gaccia che ho trovato la, la gaccia è nera Oh mio dio Ma per uomo o per donna? Oh dio o per tutti e due C'è un buco e mezzo Questa non la do nel giveaway no, Mi sa che penso. farà un real giveaway Quindi la lascerò qui Oh mio dio oh mio dio io la lascio qui io lo lascio qui sinceramente bah, Andiamo via andiamo via andiamo via andiamo.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 Eccolo qui, vediamo quante cose ci sono state dentro, mi ricordo questa borsa che è abbastanza bella, poi abbiamo una giacca, vestiti, tanti vestiti, guardate quanti, vestiti, vestiti, tanti tanti vestiti. Vabbè ragazzi, quindi se volete spedire un pacco dal Giappone il mio è arrivato, quindi vi posso dire la mia testimonianza. Finito, adesso ci aspettano un bel po' di lavatrici. Ecco qui tutti i vestiti, mamma mia quanti sono, tutto cose da lavare E che sia ben chiaro, io non sto promuovendo materiale in questo video Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store